Siete sicuri di volerci seguire anche questa sera dopo quello che è successo nella scorsa live? No. Io non sono sicuro di voler fare questa live dopo quello che è successo nella scorsa live. Non è successo niente nella scorsa live. Siccome abbiamo ucciso Aldrich durante la scorsa puntata di Mangiaro. le meditazioni di Aldrich sullo svanire della fiamma ispirarono visioni di una nuova era, il dominio degli abissi marini. Bloodborne Intensifies Sapeva che non sarebbe stato facile Ma non aveva paura Avrebbe divorato egli stesso gli dei È Il problema di avere il monitor da 85 pollici Allora um... Tutti in fila È eh? un monitor <ride> Ma lunghissimo <ride> Esattamente <ride> È come L'iPhone 40 La faccia dell'assorbente Evoca una faccia che assorbe i punti vita dei nemici Esattamente come quella di Priscilla Visioni di un certo dipinto di Ariamis, eccolo qua: l'arco lungo della luna scura. Questa sera lo sogno. Sì, sereno, sbadiglia serenamente, sì. sai. Adesso penso che scorreggerò anche. Sì, sì, sì. Io, io posso a mettermi tempo. a fare le pernacchie con l'ascella così. L'arco lungo... potresti provare a sbadigliare con l'ascella. Parliamo con lei, perché adesso vi ricordo che noi abbiamo sposato Henri, ah, il nostro signore e nostra guida. Presumo che tu abbia prestato sacro giuramento, meraviglioso. Ora sei di diritto il signore dei vacui. Grazie al matrimonio, ora hai la forza per poter divorziare. Signore, ti prego, strappa la fiamma dal suo ricettacolo. Io, Yuri, e tutta la onda, c'è la guida. Vordet della Valle Boreale, adesso dobbiamo tornare all'ancella che proteggeva la scala che saliva verso l'Othric. Dove ci hanno teletrasportato dopo aver ucciso Aldrich. Tanto Alessandro ha deciso che ha dato in dono la sua voce al centro nazionale per la ricerca sulle voci bianche. Se esiste una cosa del genere. Si sentite? Adesso sì. Peccato. Usato nell'antica cerimonia di giuramento dei cavalieri di Lotte, che questi qua diventavano cavalieri, giuravano di servire per sempre il loro principe e si tagliavano la testa. Sembra... No, da soli no. si tagliavano la testa cioè io non riesco sì. neanche a tagliarmi le unghie della mano con le forbici cosa? il giullare è scappato con la nostra visibilità, sono sicuro mm. attenzione, fa freddo, fa molto freddo chiudi la porta sì, Dai, Priscilla io cioè, adesso non è che mi metto lì a limarmi le unghie si tagliano appunto, cioè si fa così, si fa clic la clic e poi cade l'ultima falange e poi ricresce. E anche qua cade qualcosa. Cos'è? Un'infiltrazione d'acqua dal soffitto? Oh eh sì, direttamente dalla Valle Boreale. Quindi da sopra c'è la... olle, oh, buonasera. Ma secondo voi il time out, cioè la durata del buff viene sprecata durante questa cutscene? Ma che roba. Ma sembra che sta cercando tipo, ma dov'è caduto il mio Lego che non lo trovo più? Ma quanto male le facciamo? Ve lo, lo spiegate? C'è la testa, non, metodo, non si vede. Ah, yeah. E Adesso arriverà ragazzi, sono il 47 e siamo già in ritardo. Ma vai giù così. Senza pathos proprio. Cioè, potevo non avere una faccia durante questo fight, dove cazzo stai guardando? Sullivan, il gran sacerdote, ha concesso una spada a doppio taglio a una figlia lontana della famiglia reale, ordinandole di servire prima come danzatrice. E poi come cavaliere, esiliandola in una frontiera remota. Interessantissima questa cosa, figlia lontana della famiglia reale. Saliamo la scala e arriviamo a Lothric, benvenuti. Ma non andiamo a Lothric, andiamo qua a sinistra. Anima di guerriero sfinito e qua abbiamo il signor Bussaportoni che è, è, è, per me è veramente terribile questo tizio. Hai paura di non farcela? Guarda, guarda, guarda. Quanti danni che gli ho fatto? Utilizzata le cavalieri della cattedrale delle profondità, che sono anche qua. E perché? Boh. Ah sì, dovevamo parlare di tutte quelle merdate dei film sui videogiochi. Allora, te ho detto: pensate a un videogioco che vi è piaciuto. E di cui hanno fatto un film. E poi realizzate che il film è una merda. Questo l'avevi detto, giusto? Esatto. Capisci che se un film vince un premio per la colonna sonora non è un bel film, è solo un bel audiolibro. <ride> World of Warcraft, l'ultimo film che hanno fatto, Bollosio oh. dell'Universo, non è affatto male. Attenzione, guardate qui che si può evocare. Il Crestfallen, che era sparito. Hawkwood il disertore. Qui. E questa cosa ha un senso e un perché. Spiegacelo, così poi riprendiamo a parlare delle cose serie. Ve lo spiegherò tra un bel po' di tempo. Ah, bene, quindi morta là così. Sì. Indossate delle spie di una terra orientale, eccolo qua, questa è l'ora importante. Re Oseiros era ossessionato dai draghi. La regina di Lothric, moglie di Re Oseiros, era venerata come dea dell'abbondanza, come un'altra dea di Dark Souls 1 e della fertilità. Dopo la nascita di Ocelot, sua ultima figlia, quindi aveva già avuto dei figli, e la scomparve per sempre. Question time. Chi era questa dea dell'abbondanza e della fertilità? Fina, Velca Winniver. Bomba ha risposto ancora prima che accendessimo la live. Tanto per cambiare sentite i rumori e guardate esattamente cosa fa e il perché della, del titolo di questa live visione di ebrietas lore dopo riprendiamo il discorso dei film mm? questui è Oseiros schiavi ignoranti, finalmente ve ne siete accorti, vero? i suoi sottoposti, lui è un re alla fine del eh, potere del mio amato mentre era eh, descritta come una figlia, Ocelot, figlio dei draghi, lo tieni in mano ma non si vede. Non lascerò che lo prendiate per voi. Mm. Ho solo lui al mondo chiaramente. Nei file, questa pustola non era così inizialmente, è, è, è, si è trasformata così. <coughs> Guarda, Ocelot, ecco, lo schianta per terra ed è per questo che l'hanno censurato. Ah però, eh però vedi, vedi però qui, qui era veramente borderline, eh. Uh, guardate i danni. Vediamo. Col fulmine, che belli. Ecco qua, è morto. Vedi? Oh yes. Soffio eh. del drago bianco, una stregoneria di Oseiros. Esala il soffio di cristallo di Sith senza scaglie. Ed ecco perché è diventato tipo un drago, perché stava seguendo i suoi stessi studi. Gli studi di Sith attirarono l'attenzione di Logan, che nudo e folle si impossessò di tali opere divine, quello che è successo in Dark Souls 1. Non c'è dubbio che Ceros volesse seguirne l'esempio. O Ceros, il re consumato, era ossessionato dalla luce di luna, che però non gli fu mai rivelata. Invece, la danzatrice boreale ci dà tepore lenitivo, Miracolo speciale donato alle dame di compagnia della principessa del sole. Apriamo una porta nel frattempo e caliamoci le braghe. Scusa? Siamo qua, in questo luogo, davanti a un altro ricettacolo per anime. Ormai sappiamo che non è quello. Oppure ce ne sono molti perché ci sono stati molti cicli. Un cavaliere inginocchiato che ci dà la emote via del drago. Ti ricorda qualcosa questa emote e questa posizione? Cosa vuoi che mi ricordi? <ride> nel frattempo io eh, mi scanso da dietro questo baule, faccio un passetto e entro nel passato. Uh, questa, bravo. esatto, è la tomba da cui ci siamo risvegliati e qualcuno ha detto che va a Roma a perdere la poltrona. No! Va bene? Andiamo. Andiamo, qui, dove Andiamo. Tiro? Uccidilo, per favore. Grazie. L'ha ucciso lui. Non posso prendere le anime, mi dispiace. Davvero? Un tempo, un campione arrivò, arrivò tardi alle feste e troverò ad accoglierlo un santuario senza fuoco e una campana muta. Che è quello che vediamo qui. Sono mm. diventato, mi rendo conto, più cinico riguardo alla lore di... dei souls, like. Ma dai, e di, e di chi sarà la colpa? Ma chi lo sa? Veramente non so spiegarmelo. Marco che colpisce, Ding. un rumore del cucchiaino sul bordo della tazzina. Quell'altro che colpisce, un maglio da 300 La tonnellate. La campana di San Pietro. Attenzione perché questo drop è nella stessa tomba dove il disertore Hawkwood, Crestfallen di questo gioco, aveva lasciato lo scudo. E qua abbiamo l'anello del calabrone. Si era un unica donna a servire come cavaliere di Gwynn, Portava una maschera, la sua spada di curva era garanzia di morte per i nemici di trono. Bellissima questa scena, tutto spento. Il falò, anche ma guarda un po', una persona sperduta alla nostra porta e neanche un rintocco della campana. Sai bene perché sono qui? Cosa può fare per te la povera vecchia? E qua la domanda sorge spontanea, dicevi: è il passato, è tutto scuro, la fiamma si è riaccesa e uh, quando iniziamo il gioco ci troviamo nel presente. Ma se invece questo fosse il futuro, un futuro in cui nessuno ha ravvivato la fiamma che sta spegnendosi, e qualcuno è arrivato tardi alla festa? Mm. Sul corpo di una guardiana troviamo gli occhi della guardiana del fuoco, e qua stava Irina, che quindi probabilmente è riuscita a diventare guardiana, adesso li leggiamo, e poi è morta qui. Allora, facciamo una cosa per finire la live, glieli diamo, sono forse occhi molto gentili da parte tua, grazie, l'unica cosa che manca è la guardiana del fuoco, rivela in un lampo di luce immagini di orrendi tradimenti di un mondo senza fuoco, è questo che desideri, creatura della cenere, possiamo desiderarlo e poi la uccideremo, ma certo, farò come chiedi, ma che rimanga tra noi, nessuno deve venire a conoscenza. Non vacillare, trova il signore per vincolare il fuoco. Io cieca mi curerò della fiamma fino al giorno del tuo tradimento. Grazie a tutti di averci seguito. Uh, ci vediamo mercoledì prossimo alle nove e mezza come al solito. Ci sentiamo sul gruppo di Telegram dai così post live mentre io sbaglio. Esatto. Intanto iscrivetevi, no? Seguiteci, non capisco più in tanto cos'è? Twitch, chi sono, come mi chiamo, che ore sono. Ciao, arrivederci. Cioè proprio così, ah. <ride>